Intanto volevamo ringraziare l'organizzazione del, del premio Roberto Morione e l'organizzazione del, del Festival Politicamente Scorretto per eh, l'opportunità data di essere qui stasera. Pensiamo che sia un'occasione un importante di incontro e confronto tra grandi giornalisti ma anche per giovani giornalisti eh, o aspiranti tali come noi. E di confrontarci appunto con grandi nomi del, del giornalismo italiano e di far conoscere all'Italia anche i, i lavori dei, dei giovani.